benvenuti in un nuovo video allora mi è appena arrivato questo pacchetto da sephora e è ancora chiuso e quindi volevo aprirlo con voi per curiosità per vedere cosa c'è dentro mi hanno mandato hanno detto le ultime novità del periodo per fare un make up completo ed è adatto alla mascherina anche quindi voglio proprio vedere che cosa c'è dentro hanno detto che sono le novità e comunque cose che mi possono piacere quindi sono stracuriosa perché non, ha, non ho nessuno spoiler è chiusa e ancora chiusa con il loro solito sigillo quindi la apriamo assieme anche perché non so per quanto se farà ancora mi sponsorizzerà. quindi finché arriverà benvenga. e io direi basta chiacchiere apriamo questo pacchetto e vediamo se riesco a si sì, si apre abbastanza bene uh, non volevo guardarlo subito ma ce l'ho proprio qua davanti e ho visto una cosa che ho detto no, no. Ecco. non so tiriamo fuori un po' per volta e ve lo faccio vedere aspettate che abbasso i manici allora mi capitano all'occhio due cose super diverse e super no vabbè allora la differenza eh, vi faccio vedere questo questo è il gel detergente per mani della Sephora, quello alla mandorla si può essere contente per un gel detergente per le mani? Sì, assolutamente sì. Mm, sa proprio di mandorla perché sono super super comodi ovviamente visto il periodo ma io li ho anche sempre utilizzati altra cosa che è completamente diversa No vabbè La Naked Petite It Allora la Naked It L'ho vista, l'ho guardata L'ho sbocciata tante volte in negozio Ma l'ho sempre lasciata lì Perché Perché? Bellissima Ma poi ho pensato che non l'avrei sfruttata Al massimo Questa è la Petite It che io sinceramente Non sapevo Che avessero fatto le, le piccole Quindi adesso ha e chiusa Andiamo ad aprirla, ok, e soprattutto incrociamo le dita che sia ed è in tegra. Ma proviamo dall'altro lato. Non volevo distruggere tutta la scatola, ma eccola qua. Piccole mi piacciono già di più. O la naked. 1 e la necche 2 piccole incrociamo le dita che si è integra allora di qui ha lo specchio e di qui ha i colori sapete che è bella allora, devo dire che non mi, non mi entusiasma questa confezione proprio in plastica plasticona quando alla fine dentro ci sono dei bei colori proviamo due tre facciamo a tre a tre uno due tre mm. Mi verrebbe da dire ma colora no? Riproviamo. Si sì, bisogna è molto cremosa allora, il secondo che si chiama Vibrate. Vibrate. Questo qui è proprio del mio colore. Cioè, è, proprio, è proprio il mio colore quindi non si vede il terzo, lo ripassiamo. È chiarissimo. Sinceramente pensavo che fosse diversa. Ma proviamo gli altri tre. che gli altri tre sono questi. Quindi. Uno. Eh, è già una cosa diversa. Allora. Li abbiamo messi qui. Quindi. Eh, facciamo così. 1 2 si vedono già di più i primi tre sono molto molto chiari e se devo essere sincerissima così a prima impressione sono anche polverosi ma, ma ehi stiamo parlando di urban decay quindi prima di fare qualunque cosa direi che bisogna testarla poi vediamo cos'altro c'è. Tiriamo fuori tutto perché non capisco. Uno, due, tre, quattro cose, quattro cose e la scatola è finita. Allora, uh, <ride> Ora ho capito perché dice ed adatta la mascherina. Ok, allora mascara, partiamo con i mascara Urban Decay Perversion Bigger Blacker Butter. Capito qualcosa? Ok. Il mascara della Pervers Perversion Urban Decay, sì, è un bel po' che c'è, ma bello. Lo apriamo. Ecco, l'applicatore che mi potrebbe piacere. Dice di essere, oltre a Bigger Blacker Butter, allungante, super nero, tutto in inglese, ok, comunque sì. Mm, volumizzante e super nero ma lo proviamo perché sono super curiosa quindi ecco perché la Naked It ombretti e mascara perfetto con la mascherina e poi vedo anche questo che questo è una super novità il della Lancome il Lush Idol Lush Lifting Volumizing Masc Mascara volume 24 tenuta 24 ore Wow, se è vero, wow. Non è waterproof perché non leggo che... No, vabbè, ma la il, pack, il, pack, il pack è qualcosa di stupendo. Guardate, cioè, magari se non ci lasciavo subito l'impronta. Ecco, il nero si con le impronte si sporca subito, però c'è così con la... con la rosa di Lancome sopra, cioè è bellissimo. Adesso sono curiosa anche di questo. Applicatore particolare quindi questo dovrebbe essere super allungante perché a me gli applicatori così fanno allungante lash lifting mm, lifting volumizzante con infuso di tè bianco quindi dovrebbe anche andare a nutrire le ciglia beh, adesso dobbiamo provarlo assolutamente quindi fatemi sapere se preferite che proviamo prima il Lancome o l'Urban Decay poi, ultime due cose che vedo una la conosco già ed è questo mh, balsamo struccante della Clinique Tecti Day Off Cleansing Balm che con i mascara è perfetto un balsamo struccante piace o non piace, cioè non, non ci sono vie di mezzo, piace o non piace, a me sinceramente non dispiace per niente, il migliore struccante in assoluto che io posso dire perché ehm, con i, questi trucchi, con questi make up, un'acqua micillare non toglie, il migliore in assoluto per me è l'olio denso di assetista cinica e non sono pagata per dirlo, però anche questo non mi dispiace, diciamo che più un balsamo, vedete? Compatto, si preleva poco prodotto si massaggia sulle, sul viso sugli occhi scioglie tutto e si risciacqua tante persone dicono che appanna gli occhi a me questa cosa non è mai capitata sinceramente certo massaggiamo le ciglia e massaggiamo il contorno occhi non andiamo nell'occhio con, con un burro altra cosa che vedo che non c'è scritto il marchio Mistero c'è scritto RMS Beauty e io sinceramente è un marchio che non conosco, poi vedete è tutto bianco con solo il codice a barra. Quindi vado a vedere sotto RMS Beauty Ruf Cocco Bur cream. no Ok, ok, ho trovato francese ed crema al cocco crudo struccante quindi è come il Clinique è più grezzo cioè lo apri è già così e spero con le luci di riuscire a farvelo vedere è diverso è già più, più grezzo vedete mentre Clinique aspettate che devo sempre togliere questa pellicolina non ci riuscirò mai adesso che l'ho rimessa ecco mentre clinica è bello liscio è proprio diverso mi sarei curioso di vedere la lista di ingredienti c'è ingredienti ah beh Cocco, snuccifera, oil, basta. Quindi è un burro di cocco e basta. Mentre questa qua questa Clinique non parliamo degli ingredienti, però... Io sinceramente questo marchio non lo conoscevo, ma quindi è, è, è ottimo. È solidissimo, perché ha quelle temperature che... Ma sembra... Profuma di cocco, leggermente, ma io non lo conosco, ma se andai assolutamente sul sito delle, di Safora a vedere, ma è wow, wow, fatemi sapere se avete provato questo prodotto o questo marchio, RMS Beauty che io non conoscevo super super curiosa allora, quindi c'erano 2, 4, 5 6 prodotti, non dimentichiamo il detergente per le mani che a proposito uso per struccare l'ombretto poi mandrò lavarlo Mmm, lascia un odore di mandorla, proprio sa di mandorla, ci piace, ci piace. Anche da aggiungere un pochino, perché non mi ricordo se l'alcol non c'è scritto, forse sul sito, se l'alcol non è ai primi posti come disinfettante non è proprio il top, ma aggiungiamolo un pochino al nostro abituale, che comunque sia sa di e poi pulisce benissimo. Allora, adesso sono curioso di sapere da voi se avete provato qualcuno di questi prodotti. Se segno incuriosito, da quale inizio a testare ed è soprattutto ringrazio Sephora come sempre per le loro idee e i loro pacchi, dunque veloce veloce, RMS Beauty, burro struccante eh, al cocco e qua da Clinique Take the Day Off struccante, mascara il Lush Idol della Lancome e il Perversion di Urban Decay poi la palette Petite Hit della Naked, sapete cosa? C'è un'altra palette che io gli sto facendo alla posta, di quella, la, posta la tengo d'occhio, quella della Urban Decay, è quella piccola sempre, ma della Cherry, è quella rosa, però piccola, che però in Italia ancora non c'è, ma la sto tenendo d'occhio perché non voglio comprarla dal sito inglese, ma voglio aspettare che arrivi da sefora, oppure disponibile in Italia in modo da ne parlare e quella mi piace secondo me è la cherry, cherry qualcosa però la piccola, non la grande e poi dopo per finire non c'entra niente il gel detergente per le mani alla mandorla questi qua sono stupendi, piccolini e quindi questo era tutto ed spero di mettere un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video ciao, ciao. ehi sono qui ciao